Eccoci qua, oggi parliamo di un prodotto che si chiama vetro di Giorgio Grysan, è un vetrificante che si dà sopra, a, a, può essere dato sopra a, soprattutto ai decorativi di Giorgio Grysan, quindi decorativi come istinto, pietra spaccata, istinto cemento naturale, istinto pietra intagliata, e, mh, spatola stucchi, spirito libero, insomma tutti questi prodotti anche su gioia può essere dato. Che, eh, dove è richiesta una, una protezione maggiore rispetto al prodotto in se stesso, diciamo al decorativo in se stesso, è un prodotto che si aggiunge sopra questo vetro, in questo caso è un vetro eh, in, uh, lucido, ma esiste anche la versione opaca, eh, è un produttivo acrilico e, e va utilizzato in tutte quelle parti in cui è è richiesta diciamo così, una maggiore protezione come nei bagni come, eh, oppure nei posti dove c'è maggior passaggio e quindi eh, è richiesta la, una parete eh, più mh, protetta eh, è un prodotto valido anche se c'è eh, un'altra versione, un versione di questo prodotto che è ipervetro che è ancora maggiormente più protettivo e è un prodotto completamente diverso vetro che protegge molto di più rispetto a vetro e diventa proprio veramente un, un molto resistente anche alla scalfitura. Il perpeto è molto più resistente. Però, anche vedro, anche fa, fa, fa la sua parte: è molto facile da utilizzare. Si può utilizzare con una spugna oppure con, una, con un pennello, è pronto all'uso, quindi non va eh, diluito, così come viene così come lo trovate nella, nella confezione, lo potete utilizzare. Eh, potete utilizzare sulla, sulle vostre pareti eh, decorate. Eh, Giorgio Grysan come sempre mette a disposizione il numero verde che trovate sulla confezione, e quindi se avete difficoltà nell'applicazione o comunque se avete dei dubbi su questo, su questo prodotto o su tutti i prodotti di Giorgio Grysan potete chiamare, telefonare e eh, chiedere al numero verde qualunque, qualunque tipo di informazione. A presto, se siete interessati a questi contenuti eh, iscrivetevi al canale e, e rimanete connessi, ci saranno altri video che parleranno di prodotti oppure delle, eh, delle applicazioni pratiche eh, in cantiere.